Non lo metto così, io lo zenzero lo grattugio, perché così mi fa, la, mi fa la schiuma. Ma tuo padre può chiamare Ciao, le 22.41 so di noi sera. Siamo, siamo su una diretta di Instagram. Ma ragazzi, ma vi sembra normale che chiama alle 22.42 di sera Però, padre? Saluta saluta, saluta, saluta, mio papà. Ciao Marco. Ciao, ma <ride> sei in after? Ma perché che, che tutto, tutto ok? Sei seccato? Non so perché Troppo ma... sesso, amore mio Non penso sia dovuto da quello ti fare un bel massaggio da Fede Ma Fede non mi fa mai dei bei massaggi, ragazzi Ma ragazzi, è pericoloso Non sono un esperto di massaggio no. Besito, papà? Besito grande, grande? Grazie Grazie Ah Così, che tecnica amore. Ma che tecnica.